Ragazzi, ultimo video di questo 2021. È anche tardissimo. 2020, sto registrando, è tardissimo e quindi sono un po'. molto felice perché. via! 2020, pussa, via, via, via! Allo stesso tempo, non è che sia particolarmente entusiasta dell'arrivo del 2021, perché anche col 2021 adesso con la sberla che abbiamo preso nel 2020 io sono un po' diffidente non mi andava di fare le cose in grandi e festeggiare con ostriche, e champagne o non so anche le, le tartine di sfoglia col salmone tagliatelle. cioè. fare una cosa un po' più funzionale che abbia un potere positivo maggiore e sapete qual è secondo me? il panino che ho pensato di, di fare qua no, no. molto anche modesto ecco, il Lucky Burger se volete dargli un animo più international, il Lucky Burger, oppure il burger della speranza. Perché all'interno ci sono dentro alcuni ingredienti che portano fortuna e a fianco c'è anche un'insalata rinfrescante che dopo un hamburger ci sta, in cui all'interno ecco, ci sono anche qua ingredienti porta fortuna. E Io direi di partire, sì, perché anche il pane lo facciamo in casa e quindi c'è anche quel passaggio da fare. Comunque è tutto easy, tutto, tutto easy, tutto easy. Questo hamburger può essere sia vegetarianizzabile... Che veganizzabile quindi proprio amico di tutti ok adesso io aspetta un attimo che io ho qua un foglio man mano che io aggiungo adesso mi metto gli occhiali per fare dare anche un tono più istituzionale alla cosa non un po più formale allora io ho qua un foglio in cui ci sono riportati gli ingredienti che ho messo nel panino e nell'insalata e anche il motivo per cui vengono definiti insomma ingredienti portafortuna eh, partiamo con la verdura foglia verde possibilmente la bieta che è quella che ho usato perché nel pane ovviamente fatto in casa c'è la bieta, questa l'ho sbollentata, anzi aspetta che prima vi spiego, allora verdure verdi gli ortaggi verdi come bieta mi sento un po' Alberto Angela no, magari non così figo però insomma ho questa vena un po' così un po' sapientina con anche Paolo Fox un po' a disagio, comunque e poi l'anno scorso aveva detto che era un anno particolarmente favorevole per i viaggi insomma devo dire che è stato molto attendibile come fonte, gli ortaggi Verdi come biette, quelle che ho usato Zucchine, verze, cavoli Broccoli per via del loro colore Richiamano i verdoni, cioè i dollari E simboleggiano ricchezza e abbondanza Capito? Per questo io l'ho scelta. Allora niente, tolgo gli occhiali e vi spiego come ho fatto a farlo. Comincio a cuocere le biete, che in realtà in questa preparazione uso solo la parte verde, però ovviamente la parte bianca la usiamo in un'altra ricetta che è buonissima. Sbollentiamo le foglie per 3 minuti in acqua bollente, poi scogliamole, le mettiamo in acqua fredda per fermare la cottura e poi frulliamo il tutto eh, con un uovo e otteniamo una crema che darà ovviamente il colore al pane. Eh, facciamo l'impasto con il latte tiepido. Un po' di lievito di birra, zucchero, mescoliamo la farina, anche la farina di riso, che eh, vi spiego adesso il perché. Perché, ragazzi, il riso ha una valenza e una simbologia simile a quella delle lenticchie, può essere cucinato o anche usato come decorazione porta fortuna sparso sulla tavola all'interno delle ciotoline. Noi proprio diamo un valore simbolico, quindi aggiungiamo un po' di farina di riso, che è tanto è stessa roba. E, e poi, se volete, ecco, magari durante la, la cena. Spargete un po' di riso ovunque. Adesso uniamo la crema, bella, verde, bellissima. Inizialmente io impasto sempre con la foglia, poi uso il gancio. La foglia serve per amalgamare tutti gli ingredienti. Il gancio invece ovviamente per formare il glutine, rendere l'impasto liscissimo. Ovviamente se non avete la planetaria usate anche le vostre mani per impastare. I grassi sempre aggiunti alla fine, quindi olio extravergine e burro molto morbido e poi copriamo la ciotola con o il coperchio o la pellicola e facciamo lievitare per circa due ore in forno spento con la luce accesa. Adesso l'impasto è lievitato e quindi lo dividiamo in quattro pezzi e con il processo di pirlatura, vedete adesso cosa, cosa faccio, formo proprio queste sfere eh, più perfette possibili, ecco e poi le faccio anche se lievitare. Io ne metto 4 per teglia, è eh, abbastanza distanziate perché crescono. Prima goccettino di olio per evitare che si secchi la superficie, ancora lievitazione in forno spento con la luce accesa senza pellicola eh, per circa un'oretta, poi ancora ci metto su un'emulsione di acqua e olio per far attaccare i semi di sesamo, e andiamo in forno. Io cuocio le pagnotte nella parte bassa del forno, non proprio sulla base base, ma quasi che così almeno non, non si dorano troppo. E 180 gradi, modalità statica per circa 15 minuti. Ora dedichiamoci agli hamburger, che in questo caso non è un hamburger di carne, è un hamburger di lenticchie. Perché le lenticchie è il più celebre tra i cibi porta fortuna, quindi mi dispiace carnivori, stavolta non fatevelo l'hamburger di carne perché dovete farlo così. Con la loro forma tonda ricordano le monete, la tradizione vuole che ogni lenticchia mangiata corrisponda ad un soldo guadagnato, più ne mangerai più monete entreranno nelle tue tasche, quindi... Se volete anche far double burger dentro, no, potete farlo. Lenticchie secche, quindi le sciacquiamo un attimo, poi le mettiamo in pentola per circa 40 minuti. Io non ho messo sale in questo caso, poi volendo lo, lo potreste anche mettere. e Una volta cotte le scogliamo e le teniamo da parte. Adesso cipolla che facciamo rosolare in padella assieme anche a un pizzico di peperoncino perché... Il peperoncino, l'importante è che ce ne sia, se non vi piace il piccante ne fate un po' meno, però un pochino di peperoncino ci sta, no? Il loro colore rosso come il fuoco e la forma corno appuntita, che è ideale per scacciare il malocchio e che ricorda le corna di animali appese fuori dalle porte fin dall'età neolitica come simbolo di potenza e fertilità, fanno del peperoncino un cibo perfetto per allontanare la sfortuna. Bene quindi rimuoviamo i semi e lo tritiamo molto molto finemente, adesso lo facciamo rosolare assieme alla cipolla con dell'olio extravergine, fiamma molto dolce, deve proprio diventare traslucida la cipolla, Saglia e rosmarino tritati e adesso facciamo le nostre, cioè, i nostri hamburger, quindi lenticchie cotte, patata ressa, zucchina cruda che dà morbidezza, cipolla e peperoncino, eh, aromi, pepe, sale e poi ovviamente diamo una bella frullata, non deve essere troppo fine, impasto mi raccomando mettiamolo in una ciotola pangrattato fino a quando abbiamo un impasto non comunque troppo asciutto però più malleabile un pochino più consistente disponiamo i nostri hamburger sulla teglia devono essere grandi circa come il pane che abbiamo fatto un goccino di olio cottura in forno 220 gradi per circa oddio quanto va 20 minuti si sì. adesso nel frattempo noi cuociamo il bacon lo facciamo ben rosolare croccante croccante e la cipolla caramellata deve essere questa quindi cipolla rossa tagliata ad anelli, la facciamo rosolare nello stesso grasso del bacon poi per farla cuocere magari senza che bruci ci metto un goccino di acqua e poi quando è morbida aggiungo zucchero di canna e un po' di aceto di, di vino o di mela guardate adesso tutti gli ingredienti sono pronti, la cipolla, la maionese fatta in casa che trovate la ricetta sul blog, l'insalata e il pomodoro, via! Assembliamo il panino, lo tagliamo ovviamente con un coltello a sega per non dare troppa pressione Ci mettiamo sulla base un po' di maionese fatta in casa, questa qua è la classica maionese che io preparo sempre Ormai la, la sapete la ricetta, l'ho fatta più volte Un uovo, eh, pizzico di sale, circa 300 ml di olio di semi e un golcino di aceto di mela oppure succo di limone fate voi Un po' di insalata Il nostro burger La cipolla rossa caramellata Qualche fetta di pomodoro Bacon croccante Ancora della maionese sulla parte invece superiore del panino Che così si attacca bene il tutto Ci mettete sopra lo stecchino per compattarlo un pochino di più A fianco io per arricchire ancora più di fortuna questo burger Ci ho messo un'insalata rinfrescante, Come vi dicevo che fa sempre bene a base di finocchio crudo Tagliato molto molto sottile Mi raccomando prima pelate la parte superficiale che è quella più ricca di, di filamenti. Ci ho aggiunto delle noci che dicono che sia un po' che porti che, che siano un po' il simbolo della prosperità, della forza, no? che sono protette da guscio, spesso, non so. E poi il melograno, ovviamente, perché il melograno. Nella mitologia greca il melograno era sacro a Giunone e Venere, spesso raffigurate con il frutto in mano. Utilizzato oggi per preparare anche ottime tisane e succhi, vabbè, simboleggia la, fertilit la fertilità e la ricchezza per via dei suoi grani succosi. In grazia le donne erano solite mangiarne uno prima del matrimonio come buon auspicio di fecondità quindi così. Ovviamente conditela con un po' di sale, un po' di olio e un po' di limone o aceto balsamico, fate voi Inutile dirvi che questo paninazzo lo assaggio perché ovviamente merita mm -hmm. Beh Mamma no, mia, una bomba! Sofficità spettacolare del pane. Il burger di lenticchie è favoloso. La pancetta che a me piace, insomma, fate voi, poi gli dà quella sapidità piacevolissimissima. Le verdure, insomma, sapete, lo rendono un po' più sano. La cipolla, anche con la nota stra buona. Io adoro la maionese, ovviamente poi fate voi la salsa e decidete voi. Ragazzi, poi non so se si nota, guardate, no, non si vede qua. Ecco. Guardate il colore verde. Del pane che spettacolo Bollicina ovviamente che è quella giusta Dai raga Speriamo di non svegliare nessuno Perché a l'una e mezza di notte faccio piano Non va Sono stato abbastanza elegante Oddio Ho, ho sbagliato il centro è bello freddo, si beve un piacere. Questo video è finito. Io spero tantissimo di avervi fatto compagnia per questo 2020. Sappiate che voi me l'avete fatta e soprattutto quest'anno è stato fondamentale il vostro supporto. Volevo anche tantissimo ringraziarvi. Adesso, come al solito, mi viene la pelle d'oca. Eh, mi avete regalato il sogno che avevo per questo 2020. Non ci credevo fino in fondo. Il mio amico Ale mi diceva sempre: Sì, ce la fai, vedrai. Però io non ci credevo. Siamo, anzi abbiamo superato i 100.000 iscritti e questo era un, una sorta di obiettivo che avevo e ovviamente grazie tantissimo e questi, questa commozione non è assolutamente costruita è una cosa che mi viene sempre così e niente spero di regalarvi ancora tante cose belle per il 2021 e sappiate che cominceremo sicuramente il nuovo anno con un video speciale per ringraziarvi sul, sul fatto che siamo più di 100.000 qua su YouTube. Se vi va di provare a fare questo hamburgerone, mi raccomando taggatemi su Instagram o su Facebook che mi fa un sacco piacere. Basta, abbiamo finito. Vi lascio altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale qua, attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto c'è il collegamento per la ricetta scritta di questo Hamburger che veramente io ho trovato sublime e secondo me è una grande idea, per, per, ve l'ho detto, per affrontare questo 2021 con anche un pochino di leggerezza e, e, e simpatia. Ragazzi un augurio di cuore, ci vediamo molto presto con un nuovo video ovviamente.